Passiamo invece adesso a vedere qualche esempio no, di, di domande no, della, sulla seconda, no? sul secondo capitolo di teoria, no? eh, che sono quelli di architettura dei laboratori. Allora, eh, queste sono domande più eh, normalmente descrittive, in cui bisogna spiegare qualcosa. Okay? Ad esempio, eh, domanda numero 1 descrivere la funzionalità della memoria RAM le sue caratteristiche e le principali differenze rispetto a un hard disk allo stato solido quindi qui ci chiede di confrontare eh, due tipi di memoria molto diversi allora magari proviamo a scriverlo anche qua qualche nota quindi per la parte di architetture Vediamo che la prima domanda ci chiede la differenza tra RAM e disco al stato certo solido. No? Memoria RAM e memoria eh, dice hard disk SSD. Allora, la memoria RAM tipicamente è montata, è una memoria che, la, la una prima differenza che mi viene in mente è che questa è memoria volatile e la, quello dell'hard disk invece è una memoria permanente, cioè se stacco il computer, tolgo la corrente, i dati presenti nella memoria RAM vengono persi, mentre invece quelli presenti nell'hard disk invece vengono conservati perché sennò non servirebbe a, a nulla. Eh, è molto più veloce da questo punto di vista, la memoria RAM, perché se è una memoria interna, è interna al calcolatore, mentre invece l'ssd è molto più lenta. Ma, per avere degli ordini di grandezza la memoria RAM parliamo dell'ordine ordini diciamo circa decine di nanosecondi di accesso mentre una memoria SSD parliamo di decine di, di dell delle decine di millisecondi ok? e la memoria esterna perché non è collegata non è collegata direttamente alla CPU ma è collegata attraverso una periferica eh, la, vedete, la differenza tra la memoria interna che ha una velocità un tempo di risposta dell'ordine nanosecondi e quella della memoria, della memoria esterna che ha un tempo di risposta di millisecondi c'è cioè un milione eh, c'è cioè un 10 alla sesta ordini, sei 6 ordini di grandezza di differenza eh, poi normalmente questo qua è eh, abbastanza capiente Cioè, nel vostro computer avete qualche giga, ne so, da 4 giga 8, 16 giga, no? Di memoria RAM. Mentre invece l'SSD è molto capiente, quindi abbiamo 1 o 2 terabyte. Quindi andiamo di nuovo mille volte di più, mentre qua sono miliardi di byte, qua sono migliaia di miliardi di byte sono migliaia di gigabyte, no? un 1000 terabyte sono solo 1000-2000 gigabyte rispetto a poche, poche migliaia di gigabyte rispetto a poche unità di gigabyte. Eh, ovviamente questa è molto più costosa e questa invece è meno costosa e più economica costosa economica ovviamente rispetto al, byte, al numero di byte no? magari hai una memoria RAM che ti costa 100 euro o 150 euro, una memoria SSD che te ne costa 300 ma questa eh, è in grado di memorizzare di diversi terabyte mentre l'altra realtà solamente alcuni gigabyte quindi più costosa il costo lo devo sempre rapportare alla capacità ok? Ehm... E ovviamente l'unica particolarità della memoria RAM è, è, è che la CPU può accedere direttamente sia con i dati, per leggere e scrivere dati, o per eseguire programmi. No, la CPU può solo leggere dati o eseguire programmi che sono presenti nella memoria RAM. Ehm... Mm. Um. Okay. Che è poi quello che ha scritto Alexis, grosso modo. Alexis mi chiede anche, eh, non c'è un tipo di memoria volatile che ha una capienza di qualche megabyte. Memoria volatile di qualche megabyte eh, al calcolatore del giorno d'oggi direi di no, no. I megabyte ormai sono un'unità di misura un po' piccola rispetto alla memoria che abbiamo nel calcolatore di oggi, soprattutto volatile. Ci sono le memorie di configurazione del calcolatore che però sono non volatili, allora hanno pochi megabyte, ma eh, sono memorie che sono per permanenti essenzialmente, no? la, la configurazione del BIOS e cose di questo genere. Ehm... Ok, proviamo la 2, cosa ci chiede? Dove è finita? Qua? Qual è la differenza tra un bus seriale e uno parallelo? Fare un esempio di un bus seriale e un esempio di un bus parallelo. Allora, eh, quindi in realtà entrambi i bus, diciamo così, sono strutture di collegamento per il trasferimento dati. Eh, un bus seriale, eh, diciamo così, fa passare, fa passare un bit per volta. È composto di solo due fili. Sarebbe un filo più la massa, no? Cioè, devo comunque avere sempre due, un minimo di due conduttori, in, eh, di cui uno per i dati. Esempio, il bus USB. Quando voi collegate una periferica sull'USB, infatti la S di USB sta per Serial, Universal Serial Bus, un bus seriale universale, universale perché posso attaccarci un po' di tutto. E in un connettore USB, se andate a vedere, dentro ci sono solamente, in realtà ci sono quattro fili, due servono per dare corrente e due per passare i dati. Eh, I fili di dati sono solamente due, e quindi i bit che devono essere trasferiti, che ne so, dal mouse seriale o dalla tastiera o dalla webcam seriale, eh, tutti i dati devono transitare un bit per volta. Okay? Mentre invece un bus parallelo fa passare n bit per volta perché è composto da n più 1 fili, okay? di cui 1 vabbè la massa, lo 0 e poi gli altri n fili sono gli n, valori, gli n dati, e quindi vuol dire che ad ogni trasferimento di dati su ognuno degli n fili, supponiamo siano 8 fili, trasferisco 8 bit in parallelo, poi al trasferimento successivo trasferisco altri 8 bit in parallelo e così via. I bus paralleli eh, sono un pochino in disuso al, di, all'esterno del calcolatore, quindi un esempio potevano essere di vecchi eh, collegamenti alle stampanti. Prima Adesso le stampanti sono tutte eh, di tipo USB, no? ma eh, in, in precedenza avevano un connettore largo con molti, con molti ping in parallelo, oppure l'esempio più calzante. Sono i bus interni del ad esempio del bus dei dati o, o, o il bus degli indirizzi, dove tu hai dentro il calcolatore magari 32 bit, 32 fili che vanno in parallelo, che collegano al CPU alla memoria e puoi leggere un dato in un colpo solo 32 bit, perché questi vanno in parallelo su N, su n fili diversi, su, su altrettanti fili diversi. E quindi chiaramente ha un impatto diciamo così una di spazio maggiore ma ha una potenzialità di avere una, una velocità di accesso maggiore perché i dati vengono letti in parallelo sulla, sulla base del numero di bit che ho a disposizione nel bus ok eh, cosa sta n per n più 1 fili? Eh, cioè io ho, un. pensiamo al bus interno, al bus dei, dei dati, ad esempio, di un calcolatore a 32 bit, quindi vuol dire che tra la CPU e la memoria, eh, ogni volta che leggo un dato, leggerò in realtà in parallelo 32 bit diversi su 32 fili. Però dal punto di vista, di vista elettrico, il valore di una, di, una, di una tensione elettrica, una differenza di potenziale, viene sempre misurato come differenza di potenziale rispetto a una massa, rispetto a uno zero, Ok? come fisica, come elettrotecnica proprio, eh, perché le tensioni elettriche non, hanno, non sono dei valori assoluti, sono sempre dei valori da misurare in differenza rispetto a un riferimento. Allora serve anche un filo, che è il filo di massa, no? per, eh, o il filo di ritorno, dipende da come lo chiamiamo, per avere questo riferimento di tensione. Mm? Eh, quindi per, per trasportare un, un bit per volta mi servono due fili, uno su cui far viaggiare zero, eh, delle tensioni alte o basse e l'altro per mantenere sempre la tensione uguale in modo da poter vedere le differenze che ci sono sul primo, quindi ci serve un filo di massa in più, tecnicamente. Quindi, N è il parallelismo, no? si chiama anche a volte N, in questo caso nell'esempio, è il parallelismo del bus. Un bus con parallelismo 8 bit, con parallelismo 16, con parallelismo 64, mi dice quanti sono i fili che viaggiano in parallelo e quando devo trasportare un dato, trasporterò tanti biti in parallelo uno all'altro. Mm. Eh, ok, proviamo a vedere quella dopo. Non ho capito perché non sono utilizzati frequentemente i bus paralleli di vivere su sembrano più efficienti, sì, ma sono anche più macchinosi e più costosi, perché tu anziché, no, eh, chiaramente un bus parallelo può essere più efficiente, <coughs> però hai un numero di fili maggiore, e quindi non, non potresti avere un filo fine così per il mouse, no? avresti un filo che è spesso, diciamo così come il mio dito mignolo, tipicamente i cavi delle stampanti precedentemente erano grossi così, eh, quindi sono più scomodi, sono più costosi eh, e in ogni caso non riesco, differen un'altra differenza è che, però qui andiamo su, un po' sul tecnico, sul, quasi sull'elettronico, eh, su, se ho solamente due fili è molto più facile proteggere dai disturbi e quindi, se li proteggo maggiormente dai disturbi, posso andare più veloce, una frequenza di trasferimento maggiore. Se ho tanti fili in parallelo, questi cominciano a darsi fastidio uno all'altro se aumento la frequenza di trasmissione, e quindi creano interferenze reciproche. Quindi è vero che trasferisco più bit per volta, ma non posso andare così veloce con la, frequ con la frequenza di trasmissione, perché altrimenti comincio ad avere, del che si chiama cross talk, cioè un filo che parla con quello vicino. Eh, e quindi vengono ormai i bus paralleli vengono eh, limitati dove effettivamente ce n'è bisogno, devo riesco a tenere sotto controllo anche l'aspetto di, di compatibilità e non ho problemi di costi perché sono comunque dentro al calcolatore. I bus esterni. Pensate anche solo ai eh, collegamenti video, un no? eh, collegamento eh, HDMI per collegare il computer al televisore o un videoproiettore, eccetera, è un eh, pur andando a una velocità molto elevata, è un collegamento seriale, eh, il cavo HDMI oppure il bus, mettiamolo pure qua. Prima c'era il connettore VGA, invece il connettore VGA era un connettore che aveva tre fili paralleli, uno per i tre colori rosso, verde e blu. Però andando avanti si sta spostando sempre di più sul, sul seriale. alla riga 131, cosa ho scritto? Di cui uno per... Non c'è scritto niente, di cui uno per i dati, punto. Ok andiamo avanti uh, dunque il 3 per quale motivo la velocità di clock nel CPU è andata sempre crescendo negli ultimi 40 anni perché negli ultimi anni questa crescita si è fortemente ridotta eh, allora eh, la, la crescita della velocità di clock è ovviamente è è dovuta alla necessità no? di sempre maggiore potenza di calcolo Cioè ci servono computer sempre più veloci e ovviamente grazie alla tecnologia eh, diciamo così gli avanzamenti della tecnologia hanno permesso di costruire Circuiti più veloci e quindi farli andare in un clock più rapido. Ok? Quindi adesso abbiamo dei calcolatori che lavorano con qualche gigahertz di frequenza, i primi personal computer, quando ero giovane io, eh, avevano invece una velocità dell'ordine dei megahertz. Ok? mi ricordo i primi personal computer dell'IBM erano 4,77 MHz, adesso abbiamo ricordato che vanno invece a 4 GHz, quindi siamo mille volte più veloci. Quindi nell'arco di vent'anni è aumentata di mille volte la velocità della, dei circuiti eh, elettronici e quindi e si è potuto lavorare con un clock più veloce. Però purtroppo eh, ultimamente eh, eh, si è trovato difficile Uh, aumentare ancora la frequenza di clock per motivi tecnologici per limiti tecnologici diciamo, diciamo così genericamente cioè non si riesce a miniaturizzare molto di più questa miniaturizzazione in qualche modo sta rallentando o diventa sempre più costosa sempre più difficile ehm uh, e aumentando la frequenza aumentano la dispersione, aumentano i problemi di compatibilità elettromagnetica ma non entriamo in questo campo sicuramente perché non, diciamo, non è il livello di approfondimento che possiamo avere in questo corso e, e quindi si sceglie, si scelgono, no? si, per migliorare le prestazioni si è andati, si va verso CPU multiple i famosi processori multicore. Cioè, ti dicono: guarda, io oramai so... la frequenza che vi ho detto 3-4 GHz, che è la frequenza dei processori di oggi, è la stessa che c'era 8 anni fa di lì. I ha... computer di adesso non, sono... non hanno una frequenza di clock maggiore però all'epoca c'era un processore, una CPU con un core solo, con una CPU sola, adesso abbiamo delle CPU che sono multicore, due core, quattro core, otto core, che significa in realtà che al loro interno hanno tante CPU diverse che vanno avanti in parallelo. Okay? E per andare più veloce, per fare più calcoli, anziché aumentare la velocità di funzionamento di una singola CPU, di fatto all'interno del corretto ci tante CPU diverse in parallelo che vanno tutte alla stessa velocità a cui andavano magari le CPU di 5-8 anni fa, dove però ce n'era una sola. La frequenza di clock ovviamente è la rapidità con cui vengono eseguite le varie istruzioni, tutte, il tipo, tutte le operazioni all'interno del calcolatore, no? quindi ogni operazione di istruzione macchina, ogni somma, sottrazione, confronto fatta all'unità aritmetico logica dura un periodo di clock. Quindi aumentare la frequenza di clock significa ridurre il periodo del clock e quindi nello stesso, nello stesso tempo di un secondo farci stare un numero maggiore di operazioni. Okay? Quindi alla fine per fare più operazioni o vado più, veloci, più veloce, oppure ho più, sì più in parallelo, che fanno ciascuna una parte delle operazioni stesse. Proviamo ad andare avanti. Domanda 4. Spiegare brevemente cosa si intende per gerarchia di memoria in un calcolatore e quali sono i vantaggi che derivano da tale struttura. Ok? Allora... Eh, cosa si intende con girarchia gerarchia di memoria? significa che all'interno di una CPU ci sono memorie memorie diverse eh, diciamo che in generale le memorie più vicine alla CPU sono più veloci perché devono stare dietro la velocità della CPU ma meno capienti via via le chiamiamo lontano dalla CPU, le memorie saranno più capienti, ma più lente. Non le posso avere tutte veloci e capienti per ragioni di costo. No. Eh, e quindi abbiamo che la CPU, come gerarchia di memoria, avrà rispetto alla CPU avrò una memoria che è più veloce eh, di tutte, più vicina di tutte alla CPU, più integrata con la CPU, che sono i registri, poi spesso c'è una memoria cache, poi c'è la memoria RAM, la memoria interna principale, poi ci sono le memorie esterne, quindi le memorie esterne come i dischi allo stato solido, oppure i dischi gli hard disk, a rotazione, a piatti rotanti che sono ancora più lente ma ancora più grandi cioè adesso noi un SSD lo troviamo da 1-2 terabyte ma un hard disk lo troviamo anche da 8 terabyte, 16 terabyte okay? quindi più grande, meno costoso, ma più lento e eh, il motivo appunto di avere questa gerarchia di memoria è che se io potessi eh, avrei 10 terabyte di memoria tutte fatte con la memoria RAM o con la memoria interna dei registri però mi costerebbero dei miliardi, no? Eh, non posso permettermelo e quindi avrò come registro avrò pochi kilobyte eh, poi avrò eh, la RAM di qualche centinaio di kilobyte o qualche megabyte forse la memoria a cui si riferiva prima ma è una memoria solamente di transito quindi non è una memoria di dati poi qui ho gigabyte, qui ho i terabyte quindi man mano che mi allontano sono sempre più lente ma sempre eh, meno costose e quindi alla fine no, tutto questo meccanismo Serve per far arrivare alla CPU i dati alla velocità massima, perché vicino alla CPU ci mettono le memorie più veloci, ma, ma permettendo di accedere alla capienza massima cioè se un dato è sull'hard disk o sull'SSD riesco comunque a leggerlo trasportandolo via via dalle memorie più lontane alle memorie più vicine ci vorrà più tempo ma riesco comunque a trasportarlo quindi l'idea di gerarchia è proprio questa, di avere una serie di memorie con caratteristiche diverse in funzione di quanto strettamente o vicino sono collegate alla CPU rispetto a invece essere magari all'esterno del calcolatore Okay. Vediamo ancora un paio. Uh, ad esempio, il 5 è uguale. Okay. Alla fine il è formulato in modo diverso, ma fa la stessa domanda. Cosa si intende per giocare di memoria? Quali sono le caratteristiche fondamentali che differenziano i vari tipi di memoria? Le caratteristiche sono in questo caso 3 capienza, velocità e costo ricordiamoci il costo che non è un parametro diciamo così, puramente tecnico ma è quello che motiva il tutto no? se, non ci fosse, se costasse tutto uguale allora ma chi se ne frega di avere delle memorie più lente usiamo solo quelle più veloci purtroppo invece non posso proprio perché abbiamo una differenziale di costo diverso quindi 4 e anche 5 sono la stessa domanda La sesta, mi chiede, queste le altre sono, eh, così come anche se vogliamo la 10, il concetto di gerarchia di memoria e le modelle di architettura di elaborazione, quindi anche la 10 era la stessa domanda. Eh, Centerebbe anche la volatilità, sì, mi dice Rebecca, eh, però la volatilità in qualche modo è, è subita, no? nel senso che sicuramente dovrò avere della memoria permanente, perché, sennò, quando spengo il computer perdo tutto. Ma non siamo in grado di fare la memoria permanente veloce, nessuno l'ha ancora inventata, e quindi ci dobbiamo assorbire. Quelle più veloci sono necessariamente volatili, quindi, in qualche modo, sì, eh, c'entra anche se vogliamo eh, che quelle che mi allontanano da se più le, le memorie siano più capienti, ma più lente e possono essere permanenti, non volatili. Se vogliamo possiamo aggiungere anche questa precisazione che però è molto collegata alla velocità d'accesso. Ok, allora, vedevamo la domanda 6, mi chiedeva, descrivere l'unità di controllo indicando da quali blocchi è composta e quali sono le loro funzioni. Ok, quindi eh, ricordiamoci che la CPU in generale è fatta da l'unità di controllo più l'unità operativa. Ok l'unità di controllo è quella che controlla l'esecuzione delle istruzioni e l'unità operativa è quella invece che in cui eh, avve, avviene no, l'elaborazione dei dati. L'esercizio ci, ci chiede solamente di parlare dell'unità di, di controllo, che comprende sicuramente quali sono le caratteristiche principali dell'unità di controllo è quella di decidere quali operazioni fare. Quindi conterrà al suo interno il contatore di programma, che dice eh, quale l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Istruz, istruzione da eseguire. Poi abbiamo dentro l'unità un di controllo abbiamo l'instruction register che è la codifica binaria dell'istruzione da eseguire. essenzialmente è questo, no? cioè, cioè io ho questi due registri, eh, l'unità di controllo manda fuori il valore del program counter verso la memoria, dalla memoria torna indietro la codifica dell'istruzione e, eh, e viene memorizzata in questo registro di istruzione, dopodiché la CPU ha una logica di decodifica che dice dal contenuto del registro di istruzione comanda, diciamo così, determina i comandi da dare alla unità operativa e dalla memoria. No? Quindi vedendo l'istruzione capisce se questa è un'istruzione istruzione di somma, un'istruzione di trasferimento dati, un'istruzione di confronto, un'istruzione di salto, e eh, manda i comandi all'unità operativa tu devi fare questa somma manda i comandi alla memoria dicendo tu devi leggere un dato devi scrivere un dato capendolo dalla codifica dell'istruzione che ha letto questa è la vita dell'unità di controllo eh, se, vogliamo, se vogliamo per completezza la domanda non lo chiedeva ma magari altre domande lo potrebbero chiedere l'unità operativa invece contiene l'unità meticologica O, eventualmente, l'unità aritmetico logica in floating point, la FPU se vogliamo anche citarla, contiene i registri. L'unità aritmetica logica è quel circuito che fa le operazioni, somme, sottrazioni, confronti, moltiplicazioni, i registri e, in particolare, i registri di flag, che invece sono interni all'unità operativa, no? che fanno le operazioni di lettura, scrittura o le operazioni aritmetiche che sono comandate dall'unità di controllo. Quindi si, si parlano in questo modo. Ehm, cosa significa? Alexis mi chiede che il program counter gest gestisce l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Non è che gestisce, ma contiene, memorizza. Questo è un registro. Un no? program counter è un registro che contiene un dato. Quindi se questo dato fosse questo, vuol dire che la prossima istruzione, che la CPU dovrà leggere... La prossima istruzione è in memoria all'indirizzo, a questo indirizzo. Quindi vuol dire che la CPU ogni volta ha un indirizzo che dice ok, la prossima istruzione è in memoria all'indirizzo 100. Allora la CPU va a prendere il ciclo di fetch, chiedere alla memoria dimmi cosa hai all'indirizzo 100, questo gli restituisce un dato, questo dato va a finire nel registro di istruzione, l'istruzione corrente che adesso devo eseguire, e poi la decodifica e i comandi sulla base del dato che c'è scritto poi questo program counter si incrementa e passerà alla cella 101 e chiede alla memoria cosa c'è nella cella 101 e ci sarà un'istruzione diversa da eseguire e così via quindi il program counter si chiama counter proprio perché si incrementa ogni volta per passare all'istruzione successiva ma il suo valore è semplicemente l'indirizzo di memoria in cui ci sta ehm, l'istruzione codificata in binario ovviamente in un modo opportuno da eseguire FPU sta per Floating Point Unit, cioè è l'unità aritmetico-logica per lavorare con i numeri in floating point, numeri in virgola mobile, numeri reali, i float. Okay? L'unità rimeticologica normalmente lavora sui numeri interi solamente, sugli, integre, sugli integer, mentre la FPU eh, lavora sui numeri reali. All'interno di un processore moderno multicore eh, tipicamente abbiamo tipo 4-6 unità logiche intere e 2-4 FPU, che lavorano in parallelo sulle varie istruzioni da eseguire. A seconda dell'operazione che dobbiamo fare, siano su numeri interi o numeri floating point, sono parti di circuiti diversi che vengono chiamati in gioco. Quindi abbiamo molte, in un processore moderno multicore, abbiamo molte unità operative, diciamo così, separate. E collegato alla domanda 6 c'è la domanda 7 che mi chiede invece il, eh, il ruolo dei bus. Ecco, scusate, la domanda 8 alla fine delle caratteristiche dell'aulo e dell'FPU ne abbiamo già parlato, quindi in qualche modo era un... non era richiesto ma ne avevamo già parlato qua, quindi diciamo così che questa è la risposta alla domanda 6 e alla domanda 8. La domanda 7 invece è quella che parla dei bus hm? e ci chiede caratteristiche e ruolo dei bus. I bus inteso come bus chiaramente interni al calcolatore, che è la stessa cosa della domanda 9, descrive le funzioni e le caratteristiche dei bus presenti in un tipico sistema di elaborazione. Quindi la 7 e la 9 sono imparentate e eh, ci chiedono di dire che i bus sono una eh, infrastruttura di comunicazione interno al calcolatore, interna all'elaboratore per trasferire i dati dalla CPU, da e verso la memoria o le periferiche. Ok? Quindi eh, la CPU è sempre il centro nodale di tutte le comunicazioni e dalla CPU partono tre diversi bus, che abbiamo un bus degli indirizzi, o address bus, abbiamo un bus dei dati, del data e un bus di controllo, che è un control bus. Eh, partiamo dal databus, che è quello più semplice, eh, si chiama bus parallelo, è un bus parallelo che ha tanti bit, quindi una, eh, un, che è un bus parallelo, Diciamo così, di, chiamiamoli M bit, M, Mbit. M può, sarà 32, sarà 64. Tipicamente, in alcuni casi 128, ma di solito siamo sul 32-64 sulle architetture moderne: eh, su cui, vengono, su cui transitano, transitano i dati letti e scritti. Letti scritti. Quindi tutte le volte che la CPU legge un dato dalla memoria, questo dato viaggia dalla memoria sul database fino alla CPU, la CPU se lo legge. Tutte le volte che stampiamo qualcosa a video, questo dato parte dalla CPU, transita sul database, arriva alla periferica di output che è il video, la quale lo legge e lo visualizzerà poi sullo schermo. Eh, L'altra bus invece è anche questo è un bus parallelo di N bit, eh, N può essere diverso da m chiaramente. Che contiene che specifica l'indirizzo di memoria da cui leggere o scrivere Cioè la cpu ha un bel da dire voglio scrivere il dato 1000". però in quale cella di memoria lo vuoi scrivere allora sul database scrivo il dato metterò il dato 1000 che voglio scrivere sull'address bus metterò l'indirizzo della cella di memoria in cui voglio che la memoria vada a memorizzare quel dato perché da dire alla memoria salva questo dato, la memoria ti chiede, ma sì, ma dove lo salvo, visto che io ho miliardi di celle a disposizione. E quale cella usare me lo dice il numero che la CPU avrà messo sul bus degli indirizzi. E il bus di controllo, invece, contiene i comandi, tipo eh, comandi e temporizzazioni. Ad esempio, eh, il comando può essere eh, scrivi, oppure leggi cioè nel momento in cui la CPU dice, senti io voglio accedere, cara memoria, voglio accedere alla cella di indirizzo 3800, e la memoria dice, ma vuoi leggere il dato che c'è in quella cella o vuoi scrivere il dato che c'è in quella cella? Allora come faccio, come fa la CPU a dirlo? Eh, nel control bus ci saranno alcuni segnali, alcuni fili che indicano se l'operazione che voglio fare è di lettura o di scrittura altri fili che sono fili di temporizzazione cioè dice adesso non ho nessuna operazione da fare adesso invece la voglio fare adesso questa operazione è finita e così via non entriamo nel dettaglio questo è una serie di fili che portano dei cosiddetti segnali di controllo che sono appunto comandi cosa devi fare e temporizzazioni quando lo devi fare questo a livello eh, un po' ampio l'altra parlando dei bus l'altra diciamo così, formula, no? che ci troviamo in alcune domande, in questo caso non ce n'era nessuna, ma eh, a volte ci può tornare utile, eh, pensare che la capacità di memoria indirizzabile da una CPU, eh, qu quanti dati potrà leggere o scrivere la CPU? Eh, potrà leggere tanti dati, quanti sono le celle di memoria indirizzabili, indirizzabili, cioè di cui posso fornire un indirizzo diverso dalle altre, e questo quanto sarà? Sarà 2 elevato a n. Se il mio indirizzo lo scrivo su n bit, sul base degli indirizzi, avrò 2 ln indirizzi possibili. E poi avrò la dimensione della singola cella di memoria, che tipicamente sono m, cioè la dimensione, l'ampiezza del database. Quindi la capacità massima di memoria indirizzabile dal CPU sarà M volte M bit per 2 ln indirizzi. N nell'altro spazio per il numero di bit dell'altra spazio. Quindi possiamo avere dei bar di indirizzi da 64 bit, da 80 bit. Dipende dalla se voi dovete indirizzare una memoria di 4 GB. 4 giga sono 32 bit. Giga fa 30 più 4, sì, 32 bit. Eh, questo è uno dei motivi per cui la, un taglio di memoria particolarmente utilizzato è proprio 4 GB, perché ti, saranno, ti bastano 32 bit come base dell'indirizzo. Se hai più memoria, se avessi, non so, anziché 4 GB, ne avessi 8 oppure 16 vuol dire che devi avere un calcolatore il cui address bus abbia più di 32 bit no? quindi tipicamente ne hanno 40 ad esempio o 36 per poter indirizzare quella quantità di memoria in più, perché altrimenti non riusciresti la memoria magari ce la potresti avere dentro il computer ma non hai abbastanza indirizzi per poter distinguere o accedere a tutte le celle possibili e immaginabili Trasferire. ok, quindi alla fine in questa lezione, alla fine, gli argomenti sono memoria, CPU, unità aritmetico logica unità di controllo, unità operativa e i bus di sistema. E qualche magari piccolo calcolino, qualche piccolo ragionamento da fare intorno a questi. Ok, eh, scusate, se sono sforato un pochino il tempo, ma tanto abbiamo le tre ore, ma mi sembrava, diciamo così, opportuno chiudere l'argomento. Quindi adesso vi do un attimo di respiro e mi do un attimo di respiro, no? se, siete, se siamo d'accordo, eh, possiamo fare una solita quarta d'ora di pausa, 15 minuti di pausa, e, e poi dopo la pausa riprenderemo a vedere invece le altri tipi di domande che sono quelle sulla, sulla programmazione eh, Python, no? quindi la terza, la terza domanda di teoria. Nel frattempo se avete dei dubbi e delle riflessioni, eh, io mi metto magari sulla chat della, della lezione, tutto questo, poi chiaramente ve lo salvo anche sul sito, ma adesso se volete riguardarvelo con calma, ve lo metto nella chat e interrompiamo per 15 minuti, quindi ci possiamo, possiamo riprendere alle 13.30, così abbiamo ancora un'ora dalle 13.30 alle 14.30 per vedere il terzo argomento. Se non ci sono domande al volo dell'ultimo momento, possiamo andare a prenderci o un caffè o perlomeno un po' d'acqua, avendo parlato per un'ora e mezza di fila. Ok, allora ci vediamo dopo. 13.30